a destra, mi chiede di continuare. Ah, va bene, capisco. Il presidente. Il presidente della Commissione, al posto eh, 358 ha, ha indossato Uh, la maschera della signora Merkel. Devo dire che sicuramente è più bello così. È il, il Bonanno, abbiamo... è il collega Bonanno. Quindi l'abbiamo vista, la... si può accomodare. Grazie onorevole. Può continuare Presidente Juncker. So, the... The... Okay. Yeah. Okay. <coughs> yeah, The, uh... Viene finanziato dal denaro dei contribuenti tutto questo, Presidente Juncker.